Il riequilibrio fra paesi e, e sviluppati e in via di sviluppo è importante anche per questo tipo di, di relazioni. Chiaramente se si crea ricchezza e capacità di vivere in maniera, in maniera decente è chiaro che il problema delle migrazioni può essere, può essere attenuato o addirittura investito, come diceva. È importante che in questo contesto si lavori sempre con una, diciamo bisogna riscrivere le regole della cooperazione. Bisogna abbandonare l'approccio predatorio nei confronti dei, dei, dei paesi in via di sviluppo e riuscire anche a costruire una industria verde in quei paesi. Quindi anche per quanto riguarda la catena di offerta per la transizione energetica sarebbe importante che si riduca la dipendenza da una sola fonte, fondamentalmente in questo momento è la Cina, ma si riesca a decentralizzare in modo che, che si, ci sia più mercato e questo creerebbe anche maggiori opportunità di sviluppo per, per i paesi sud-est asiatico, eh, Africa, e quindi tutto questo si, si potrebbe tradurre in un ribilanciamento e un maggiore equilibrio una minore distanza tra paesi ricchi e paesi poveri. Sì, I giornalisti sono sempre appassionati a queste grosse parole, no? Marshall, Marshall Plan per l'Africa la, o qualunque cosa sia, però questa è la verità in qualche modo, è questa, nel senso che come l'Europa, grazie al piano Marshall, infrastrutture, ha ricostruito la propria economia, l'Africa avrebbe bisogno di un intervento importante, noi diciamo del sistema multilaterale bancario, per costruire le infrastrutture di cui hanno bisogno. L'Africa è una powerhouse dell'idrogeno verde, ma ha pochissimi porti che possono consentire lo smercio dell'idrogeno sotto forma di ammonia, anche il mercato regionale non può essere alimentato, quindi lì occorre costruire, il sistema di, le strutture di supporto, tutte, logistica, quindi fisica, la, la parte legale e, e politica in modo che i capitali riescano ad arrivare in condizioni di minore rischio e poi anche la capacità istituzionale e le professioni, perché poi le università erano organizzate per dare le professionalità per il vecchio sistema, non per il nuovo. Quindi questo è, è da essere anche considerato in tempi rapidi perché il tempo ci pone a, far, a condurre uno sforzo enorme che richiede tutto ciò avvenire in tempi molto rapidi.